Quando mi hanno invitato diciamo, sono rimasto abbastanza stupito, perché comunque mm, un posto che non è una città grandissima. No? Poi ho visto il calendario molto ricco, mm, con un sacco di colleghi, anche diciamo di... Mm, di livello. Eh, ho pensato siccome è un periodo che ragiona su, su un tema fondamentale, la, la parabola discendente culturale di questo paese, che si associa è direttamente proporzionale a una parabola discendente di, di, di qualità democratica della vita. Io penso che gli unici anticorpi che ha questo paese per risollevarsi dal baratro in cui è caduto e poter forse ambire o sognare di tornare il paese del talento e del genio che è stato, sono queste piccole, diciamo, queste piccoli, che sembrano piccole, però prove in realtà piano piano cercano di iniettare nuovamente il, il seme della conoscenza in questo pubblico che per noi mi sembra diciamo, ampiamente narcotizzato da, da 30, 30 anni di, di tv commerciale, di, di, di, di plastificazione appunto de, de, del concetto culturale.